Ancora ciao, siamo in Italia, non in un posto qualsiasi, forse Giulia come possiamo chiamarlo, questo l'ombelico del mondo? Lo è, lo è, ma poi per me soprattutto, a parte che allora, io questa cosa, meglio che non la dico in giro, ma ehm, per me è una delle prime volte in questa zona, quindi in realtà in questi giorni sto scoprendo questa nuova parte dell'Italia che veramente non conoscevo. Eh, Miss Italia deve conoscere tutta, tutta l'Italia adesso. Esattamente, oh. guarda, pensa che io ero stata qui vicina a Rimini ma solo per lavoro? E, e quindi avevo fatto la classica toccato il fuga venendo un paio d'ore lavorando andando via fra l'altro ero venuta penso a dicembre, quindi c'era veramente poca gente, poco da fare e quindi adesso la sto veramente scoprendo, battezzando, mi stanno facendo scoprire un sacco di cose nuove. Dicembre è passato, è arrivata l'estate, siamo nell'obbligo del mondo perché siamo esattamente a Cervia e Giulia, Arena, o -o ospite degli ospiti di questa bella manifestazione. Bellissima, guarda io devo dire l'ho vista nascere, l'ho vista crescere soprattutto, quindi ho seguito questo continuo ingresso. Rendersi, questo assorbire anche un sacco di sponsor, un sacco di nuove attività, quindi sono veramente soddisfatta nel vedere tutta questa gente presente questo qui. Festival di sorrisi e sudore, ha uno scopo nobilissimo. No? Allora... Mm. Uno può contribuire giocando, faticando e sudando, ma uno può contribuire anche come Giulia. Que indico: ma non tocco, que sotto qui c'è un ginocchio malconcio. È vero, è vero. è vero, Io, purtroppo, mio malgrado, non, non potrò giocare come stanno facendo alcune mie amiche, come sta facendo anche Costanza in questi giorni. E farò quello che fanno tantissime persone: cioè vengo ad applaudire e a godermi la festa. Quindi, lei è una di quegli ambasciatori. Ti vedo molto attiva sui social. Prima, in un secondo, hai, hai postato perché questo è il contributo che tutti possono dare perché questa cosa è strettamente collegata alla beneficenza è vero è vero perché tutto il ricavato di queste tre settimane di tornei andrà in beneficenza per le persone che sono state colpite dal terremoto neanche un anno fa e quindi è un perfetto connubio per noi e per tutti i ragazzi che sono qui per divertirsi e per fare anche del bene però da quello che vedo insomma è stato ben recepito il messaggio e siamo solo all'inizio fra 20 giorni circa la Bobo Cup eh, finirà però questi occhi verdi questi capelli biondi riprenderanno vita eh, non da un'arena ma da, dal primo canale da un telecomando <ride> cliccando quale 1 2 o 3 Cliccando 4 perché saremo su RAI 4 e andiamo in onda con la seconda stagione di Kudos che è un programma giovanissimo, diciamo appena nato perché siamo andati in onda per la prima volta ehm, a fine aprile. È un programma, se così vogliamo chiamarlo, che è stato un po' sperimentale per la RAI perché sicuramente è nuovo e molto giovane è strettamente legato al web, al mondo della rete, dei social ma devo dire che alla RAI e da quello che abbiamo visto anche a telespettatori è piaciuto e quindi torniamo dal 14 settembre in diretta se volessimo spoilerare un po' Beh, oddio, cosa... Vabbè, una spoilerata è che tu ci sarai. Io ci sarò senza dubbio, ma in realtà ci sarà tutto il nostro squadrone, perché insieme a me c'è Leonardo De Carli, un, uno youtuber famosissimo e tutta la nostra redazione, perché noi abbiamo una redazione di millennials che in realtà è proprio in studio con noi. E chissà che la redazione non si possa anche allargare. Mi, mi avevi già convinto al io ci sarò e quel io è Giulia Rena, grazie di essere stata con grazie noi. Grazie a voi, continuate a seguirci.